sono tornati a go go qua eh? ricordati gli 80 ricordiamoci gli 80 all'ora minchia io stavo andando dritto <ride> Ecco qui siamo sulla Tremola la vecchia strada che dovrebbe congiungersi al passo del San Gottardo Entrando, yeah è molto in inganno quindi... graffatina di naso mamma che bello non possono descrivere quello che sto vedendo perché è veramente diverso da tutto quello che ho mai visto, ci torniamo per una foto Ciao ragazzi siamo qua sulla strada della Tremola, come potete vedere i San Pietrini Adesso gli effettivamente questa strada stupenda stupenda perché il panorama, che, il panorama che regala questa strada non lo regala nessuno è veramente incantevole ed è senza parole ovviamente questa non è una strada per gli amanti dell'asfalto ecco questa è una strada più per per assaporare quello che è il gusto di fare una strada panoramica proprio la bellezza di concedersi del tempo e di fare una strada così ciao ragazzi siamo qua sul passo del, del San Gottardo siamo arrivati, siamo fermati per un pranzo al sacco che godono di questa vista nel frattempo si stanno rifocillando e discutendo del più del meno e qui abbiamo tutto il nostro panorama che è indescrivibile non, non potrei usare parole adeguate per descrivere la bellezza di questo posto veramente top ragazzi cioè, io lo consiglio lo consiglio vivamente poi ragazzi dovete fare la strada della Tremola che è una strada veramente molto, molto bella, panoramica da paura. Bisogna stare molto attenti perché i San Pietrini insomma sono un pochino pericolosi, però insomma si va piano su quella strada. Abbiamo mangiato un panino e via, si riparte, sosta di una mezz'oretta e pronti per partire per andare a fare i nuovi passi. Eh sì, qua. Qua sono già venuto quando sono andato a fare un giro in moto nella foresta nera. Al ritorno siamo usciti dall'autostrada e abbiamo fatto questa strada. wow ragazzi eccoci mm -hmm. Qui, ragazzi, siamo arrivati al Susten Pass. Fammi fare uno passo indietro, così vediamo il cartello. Perfetto, si vede. Niente, questa è la galleria da cui siamo appena usciti. E... Niente, come avete potuto vedere dalle immagini, le strade sono veramente disegnate, molto belle. Il panorama, come vi ho detto, è incredibile e venire qui è secondo me è proprio d'obbligo cioè bisogna proprio fare un salto in questi posti. Ovviamente prestando molta attenzione ai limiti di velocità che ahimè è facile distrarsi un attimo e andarci appena oltre. Eh, ci sono degli autovelox che sono praticamente invisibili, cioè non si notano, anche perché qui rispetto all'Italia non hanno l'obbligo di avvisare se c'è un, un autovelox, però vabbè dai, l'importante è importante guardare bene i cartelli e rispettare il codice della strada. prossima tappa la scopriremo più tardi. Eh, eh, vanno e tornano. Porco dio. Dighe. ecco ragazzi siamo arrivati sulla su una diga del Grimsel sulla strada del, Grime, del Grimsel Pass non so come si chiama questa diga ma mi sono voluto fermare perché il panorama merita ed è un, un bacino a cascata, mi sa, perché lì c'è un'altra diga, lì ne stanno costruendo un altro pezzo, in fondo, si vede e poi c'è questa qui, e questa invece è la strada che porta sul Grimps. Sentite i motori che, che scalpitano tutti questi bei cavalli, eh? Sì, sì, ho fatto le foto. Saluta! Mi chiamo fumarci una sigaretta. Vai, Carletto, allora? No, no. Ah, sei ancora in diretta? No, fammi vedere fumare. No, siamo in diretta. Questo è il questo. YouTube. Il pezzo dove fumo, taglialo, che è diseducativo. Va bene, d'accordo, taglieremo tutto, tutto il video praticamente. E e dai. ecco Carlo che ciuccia dalla sua tanica incorporata come i cammelli <ride> guardate qui questo è l'arro artificiale non so se si riesce a vedere eccola qui e niente ragazzi il tempo è meravigliosamente bello siamo qui con i ragazzi del gruppo gym che sono venuti a fare il giro eccoli qua ah, forse mi pestano adesso ci fermeremo la moto rugginita per fare un paio di foto e, e nulla poi ripartiremo ragazzi guardate che strade da paura guardate qua cavolo bellissimo è arrivato lo sborone con quelle cazzo di valigia Danilo ma che cazzo te le porti a fare? Smonta le figa questo bene ragazzi Stiamo percorrendo la strada del Passo Furca, Mamma mia, da questa strada. cioè a sbalzo praticamente. Eccoci qua, siamo sul Furka Pass, come potete vedere dalle immagini. Il meteo è bellissimo, è, è proprio uno spettacolo della natura. Veramente è stupendo, abbiamo anche stranieri che fanno la stessa cosa che sto facendo io, quindi condividere questo momento spero che si veda la strada, anche la telecamera così potete vedere la bellezza di questo posto guardate qui c'è la cornice del Grand Tour dove si fanno le foto c'è un percorso proprio della Grand Tour c'è anche un'applicazione che si può scaricare per fare tutte le tappe della, della strada del Grand Tour questo purtroppo è il ghiacciaio che si è ritirato a vista d'occhio e niente, siamo qua ragazzi. Sul Buffalo Pass, di più, certo. abbiamo scalato Però, la vetta. No, Guardate, no, no. vedete che c'è la gente che la scala le vette, ma l'uomo più coraggioso please, è quello che vi farò vedere. Adesso. Anzi, non si vede neanche, esatto. <risi> è, è disperso praticamente. Ma... Se sì, si cioè riesce a vedere qualcosa, la... ecco la... questo qua. Questo amino che adesso no, scompare in mezzo rocce Emanuel che ha deciso di prendere e andare a vedere il ghiacciaio. E eh, insomma è, è stato ferito nell'orgoglio e ho deciso di andare.